ciao e benvenuti a un nuovo video allora oggi unboxing di Astra Makeup perché è uscita la nuova collezione e mi hanno ovviamente come sempre inviato e ovviamente no perché non è mai scontato che me lo inviano quindi mi hanno mandato la nuova collezione da vedere quindi ora in diretta con voi se ci riesco apro il sigillo ok ci riesco ecco, e vediamo che cosa contiene un po ho visto online la nuova collezione ma de... non ho provato niente ovviamente allora carta oh, allora sempre bello che sia sempre così impacchettato bene quindi ho fatto cura nei dettagli e soprattutto nell'attenzione ok allora troviamo io amo ragazzi di Astra io vi amo perché su ogni prodotto gifted ci scrivete sempre l'adesivo omaggio io vi amo allora questo è il mascara è universal volume ed è waterproof il colore è nero a questo punto togliamo l'etichetta ecco che otta perché dobbiamo vedere ok bello Provare, proveremo e vedremo. Appoggiamo qui. Poi questi vedo i nuovi rossetti liquidi. Ok, sono quattro colori. Game Changer, Sunset Lover, Visionari e color Reef. Ah no, uno è in un pack diverso. Allora aspettate. Ok appoggio e vediamo allora qui ci sono tre rossetti di questo tipo e poi c'è un Astra Lips Click idra, ah questo è un altro tipo di rossetto Che okay, da quello che ho capito si clicca ah, che carino Aspetta. e poi si estrae ah ok che bello ah, ah ok ok ci sto ci sono idratante perché guardate Ah, un centro di de, perla idratante il rossetto è questo e adesso andiamo a provare gli altri che sono game changer il 24 a me questi rossetti normalmente piacciono molto perché adesso no, eh, si fissano ma non seccano questo è Game Changer e poi comunque ve li faccio vedere una volta che si sono asciugati che mi sembra il più scuro e poi abbiamo gli altri due che sono a ah, 22, 23, 24 ok quindi 23 Sunset Love ok nude caldo e il 22 che è visionari un nude rosato ok allora 22, 23 e 24 22, 23 e 24 ora ne riparliamo quando si asciugano ma per adesso mi piacciono mi piacciono poi andiamo avanti perché ho visto altre cose Ah, una palettina, sì, ok. È perché Astra quest'anno è, è il make up ufficiale di X Factor quindi, questa è la palette Mystic Horizon, ok. E nella confezione c'è anche Astra <ride> gel detergente mani, sempre molto apprezzato ed utile assolutamente. Anche perché noi adesso andiamo a pulirci la mano e vediamo la palettina, giustamente. Saremo ben curiosi di vedere la palette, no? Ok, allora. Wow! Wow! Ma che bella! Che ne dite se facciamo la swatch? Eh? Allora... Sienna, Fossil, Alibi, Sienna, Fossil, bella questa, Alibi, Affection e Canyon e questa era la prima riga ma che bello, vediamo anche come si comporta però Okay. è una riga molto calda con eh, quello in mezzo che effettivamente permette di essere un po' illuminante sono tutti colori caldi effettivamente un po' mm. tipo da deserto mi viene in mente così allora andiamo avanti con la seconda riga ok, abbiamo metti Meridian, scusate, mala suerte, eh. è bello, Skyline, Borealis e Volcanic, che è il marrone opaco più scuro. C'è sempre quello in mezzo, il terzo che è, è luce e luce. Mi piace il marrone 1, 2, 3, 4, 5. Sì. Il marrone opaco è opaco e non è polveroso, cosa che apprezzo notevolmente. Ma a fine swatch vi farò vedere comunque la, la palette come si presenta e lo vedrete anche voi. però per adesso non ho trovato gli opachi, non sono eccessivamente polverosi, che vi piace. voi An eh, vedete anche qua la palette, ecco. andiamo con l'ultima che è Voodoo ecco, queste sono i colori la allora, prima è calda, la seconda è rosata con un e la terza è la fila dei, dei colori voodoo arcipelago, bello blu anche se non lo metterei mai zodiac che è quello più polveroso per il momento ve lo dico subito e joff aquarius altro polveroso e atmosfera che è un tipo un panna burro Vediamo, ve li metto laterali. Come si chiama? Voodoo ci sta. Vediamo il blu. Scusate, ma il blu è spettacolare. Allora, il panna non si vede. Credo che dalla mano potete vedere anche voi. E... <ride> Eh, come si chiamano? Zodiac e Egeo facquario sono polverosissimi ma il blu è cioè ragazzi, il blu il blu il blu è spettacolare, però su di me non ci sta proprio, non ci sta proprio. Ma è bellissimo. Bellissimo bellissimo allora complimenti perché è una scelta colori classica ma con qualche colore fuori dall'ordinario, certo non possiamo pretendere che ed Astra che è un brand comunque per tutti cioè è sempre stato è dei colori per tutti abbia dei colori wow per i colori wow abbiamo altri marchi però è de, ha usato mm, senza uscire dalla comfort zone ha usato con qualcosina e ci piace questa cosa e niente adesso vi mostro la palette ok e tranne i due colori tutto il resto non è polveroso io li riprovo no no sono proprio polverosissimi Perché sono proprio hanno una texture diversa allora sono belli eh sono bellissimi Zodiac e l'altro. sono davvero molto belli però hanno una texture davvero molto polverosa peccato solo per questo però sono davvero stupendi niente da ridire quindi col pennello bagnato, secondo me, hanno il loro perché. E niente, quindi ricapitoliamo. Mascara, che metto subito alla prova, rossetti e palette. Fatemi sapere che cosa vi incurrisce di più, se vi piacciono questi prodotti, questi colori. Ed secondo me è un range è sempre molto comfort, quindi adatto a tutti, con una puntina ogni tanto di, de, di colore, ci sta, ci sta per da tutti i giorni. Oltretutto ricordiamoci che Astra è un brand low cost e interamente made in Italy, più di così. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate, che cosa vi incuriosisce di più, cosa vi piace e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!